Grazie eh, per esprimere il favore rispetto a questo provvedimento e per ricordare che quando abbiamo discusso in aula la legge sulla musica avevamo sollevato eh, alcuni spunti, alcuni suggerimenti a cui teniamo ancora, anzi di più se possibile, uno fu quello, se ricordate, sulla musicoterapia. Chiedevamo appunto, che la Regione, che la Giunta, potesse eh, prendere, diciamo, fare i dovuti studi, i dovuti approfondimenti ed eventualmente campagne informative per poter far rientrare la musicoterapia tra quei mezzi che vengono messi a disposizione dei cittadini emiliano-romagnoli. Il secondo era la possibilità di eh, fare campagna informativa e mettere a disposizione servizi e insegnamento, metodologie musicali per l'insegnamento anche agli adulti, perché ricordavamo che è importantissima la eh, campagna, importantissima la consapevolezza da diffondere perché la musica diventi eh, una un momento importante per, di, di insegnamento, di approccio per l'infanzia e per l'adolescenza, ma da non dimenticare che eh, studi recentissimi e sempre, più, ehm, e sempre più frequenti nella letteratura scientifica vedono la musica assieme a, ad altre attività come molto importante nel mantenimento delle capacità cognitive e anche nell'innalzamento di capacità cognitive per tutte le età, quindi eh, il nostro suggerimento resta quello di allora aiutare i cittadini come, come i Istituzioni, eh, come istituzione e regione, e in particolare come assessorati eh, diciamo, alla cultura, ehm aiutare i cittadini a vedere il momento dell'approccio alla musica non, eh, in prima, diciamo così, giocato in prima persona, non soltanto come uditori, non soltanto come ascoltatori, come fruitori del momento musicale, ma anche come esecutori, diciamo, come conoscitori della musica, come due facce della stessa medaglia che in più hanno eh, l'importante ehm, valore aggiunto di... Ehm, migliorare, mantenere eh, la salute e mantenere anche alte le, le nostre capacità cognitive e il terzo punto che anticipo sarà l'oggetto di una mia interpellanza all'assessore Bianchi eh, riguarda l'importanza che la Regione deve eh, secondo me sottolineare che deve metterci nel portare avanti eh, metodologie per l'insegnamento della musica d'insieme in particolare a persone con disabilità io so che la sensibilità c'è e sono convinta che ci sia su questo l'intenzione sia di, di parlarne, sia di approfondire, sia di portarla avanti effettivamente. Quindi anticipo adesso che eh, diventerà questo l'oggetto di una interpellanza che protocollerò nei prossimi giorni, perché ci tengo e eh, chiederò appunto la risposta o dell'assessore Mezzetti o dell'assessore Bianchi, perché anche le persone con disabilità, in particolare nel campo della musica d'insieme, possano essere avvicinate con le giuste metodologie e con i giusti approfondimenti e con l'aiuto della Regione. Grazie.